Ciao a tutti! Oggi prepareremo i medaglioni di carne con patate. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli Ingredienti sono carne tritata, uova, pan grattato aromatizzato, parmigiano, pepato, scorza di limone, prezzemolo, spinaci, aglio, sale, pepe e patate tagliate a fette. Per la salsa, olio, piselli, Cipolla o scalogno, vino bianco, acqua, dado vegetale bimbi e pepe. Andiamo, il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo momentaneamente da parte le parate che ci serviranno successivamente. Mettiamo all'interno del boccale il pepato il parmigiano, e la scorza del limone e facciamo tritare per 10 secondi, a velocità 10. Adesso aggiungiamo gli spinaci. il prezzemolo, l'aglio il pan grattato aromatizzato e facciamo tritare per 10 secondi a velocità 8. Avremo questo risultato. Con l'aiuto di una spatola riniamo un po' sul fondo o stacchiamo dalle pareti il composto. Adesso aggiungeremo la carne tritata le uova. Il sale e il pepe, e facciamo amalgamare per 30 secondi, antiorario, velocità 3. Se dovesse essere necessario come nel nostro caso facciamo amalgamare per altri 30 secondi quindi chiudiamo con il coperchio e il misurino e facciamo amalgamare per altri 30 secondi sempre con l'antiorario velocità 3 il composto è ben amalgamato Trasferiamolo sulla pellicola trasparente per dare la forma del polpettone. Posizioniamo il composto sulla pellicola. Adesso chiudiamo bene con la pellicola. Arrotoliamo i laterali e posizioniamolo nel baroma. Dopo aver posizionato il polpettone all'interno del baroma, abbiamo messo anche le patate che abbiamo condito con sale e pepe e abbiamo, le abbiamo posizionate anche nel vassoio del baroma. Momentaneamente lo mettiamo da parte e ci aggiungiamo a preparare la salsa. Versiamo all'interno, senza lavare il boccale, mettiamo la cipolla e la facciamo tritare per 5 secondi a velocità 7. Adesso versiamo l'olio, i viselli e le carote e facciamo cuocere per tre minuti. 120 gradi, anti orario, velocità 1. Adesso dal foro del coperchio versiamo il vino. Lasciamo il coperchio senza il misurino e facciamo sfumare il vino per 5 minuti. 120 gradi, anti orario velocità 1. A questo punto riuniamo un po' sul fondo. Il nostro sughetto inizia a prendere consistenza. Versiamo l'acqua, il pepe e il dado vegetale, bimbi. Chiudiamo con il coperchio, sempre senza il misurino. Andiamo a prendere il varoma che andremo a posizionare sopra il coperchio e facciamo cuocere per 40 minuti temperatura varoma antiorario velocità 1 le patate sono cotte e anche il composto da cui ricaveremo i medaglioni andiamolo a trasferire in un piatto di portata i medaglioni sono pronti andiamo a impiattare medaglioni di carne con patate grazie e alla prossima ricetta